Bentrovati all'appuntamento quotidiano con Medical News, il Tg della Salute di Medical Excellence TV. Acido ielulonico cross linkato o reticolato è il rimedio per allargare le dimensioni del pene. Questa scoperta doppia firma vede l'americano dottor Paul Perito e l'urologo andrologo Gabriele Antonini che da Madrid è in collegamento con noi dalla clinica Lutz. Bentrovato a Medical News. Grazie a voi per l'invito, è un piacere essere insieme. L'insoddisfazione per le dimensioni del pene è uno dei motivi che portano gli uomini in visita dall'urologo. Da oggi si può porre rimedio non solo per la lunghezza, ma anche per la larghezza. Sì, diciamo che la, la classica, famosa sindrome da spogliatoio è quella che porta l'uomo in visita dall'urologo e dall'andrologo per esporre il proprio problema emotivo, quindi la dimensione del, del pene. Da oggi, grazie a una sperimentazione messa a punto con una collaborazione eh, con gli Stati Uniti, con il professor Perito, siamo riusciti a eh, mettere a punto un, un farmaco, un acido ialuronico che permette al pene di allargarsi. Ma eh, ci sono rischi per questa nuova tecnica e qual è la differenza con il grasso? Guardi, I rischi sono assolutamente assenti perché già fisiologicamente all'interno della cute abbiamo un quantitativo di acido ialuronico. Quello che riusciamo a fare è a inoculare acido ialuronico cross-linkato che espande la cute e quindi allarga le dimensioni del pene, cosa che può essere realizzata anche con il grasso, sì, eh, ovviamente. Il problema è che il grasso dà tutta una serie di effetti collaterali, tutta una serie di anestetismi, in modo particolare delle cisti di grasso che deformano e creano dei veri e propri bozzi sopra il, il pene. La ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. Il TG di oggi si conclude qui, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento ad una nuova edizione aggiornata. Potete comunque seguirci anche al nostro portale web di benessere e salute. L'indirizzo lo trovate alle mie spalle. Arrivederci.